Benvenuti nell'iniziativa popolare federale Riorganizzazione del sistema economico in un'economia comunitaria fondata su contingenti. In questo video mostriamo con l'aiuto di strutture umane cosa vuole ottenere l'economia comunitaria fondata su contingenti. Noi esseri umani abbiamo costruito nel nostro mondo strutture che permettono a certi individui o gruppi di sfruttare le prestazioni e l'obbedienza delle persone e quindi rivendicare per sé le realizzazioni umane e la ricchezza della natura. Questo è ciò che definiamo sfruttamento. Sfruttamento delle persone, poiché i più poveri devono creare più di quanto ricevono in cambio. Sfruttamento della natura, perché la natura è denunciata più di quanto possa rigenerarsi e la natura è considerata solo una merce. Per consentire e mantenere questo sfruttamento, emergono giustificazioni sul perché certi individui o gruppi abbiano il diritto di appropriarsi di questa ricchezza. A tal fine sono stati utilizzati, tra l'altro, la fede, l'autorità, la proprietà e la violenza, attraverso l'obiettivo dell'arricchimento su cui si basano queste giustificazioni, sono state costruite e mantenute in vita strutture che hanno portato a guerre, gravi distruzioni del nostro ambiente e enormi disuguaglianze. Affinché queste giustificazioni portino alla ricchezza, è necessario che ci sia un'economia, cioè un impatto sul nostro ambiente. È qui che interviene l'iniziativa. Nel complesso non vediamo una solida logica e giustificazione per cui a individui o gruppi debba essere dato più diritto di altri di rivendicare per sé l'ambiente o gli sforzi e le realizzazioni dell'umanità. Inoltre una democrazia sana e lo sviluppo dell'individuo richiedono un'equa distribuzione delle risorse perché solo così tutti avranno le stesse opportunità di partecipare ai processi sociali. L'iniziativa chiede una trasformazione dell'economia che rende possibile la ricchezza dell'umanità. Qui si calcolerà la quantità di risorse che possiamo consumare in sostenibilità dignitosa e ogni persona avrà il diritto di consumare la stessa quantità di queste risorse. Inoltre, entro i confini calcolati la popolazione può determinare liberamente l'ambiente e l'economia della propria regione. In questo modo, in futuro, saremo in grado di far progredire insieme le realizzazioni dell'umanità e la ricchezza della Terra in un quadro accettabile per il nostro pianeta e che permetta a tutti di beneficiarne con la massima autodeterminazione e libertà possibile per le singole regioni. Grazie per la vostra attenzione. Siamo lieti di rispondere al domani e di accogliere commenti e discussioni.